Salve a tutti, oggi eh, farò un video un po' particolare un po' particolare perché parlerò di cose che appaiono ma non ci sono o ci sono e non appaiono e per questo li ho chiamati ectoplasmi non credo che troverete un video simile a questo fra i tanti video tutorial su Drive Classroom Allora, ed di qui il nome ectoplasmi in Drive Dovete sapere una cosa sui nomi dei corsi in Classroom. Allora, adesso io vado in Classroom e creo un nuovo corso. Quindi clicco sul più e creo un corso che vado a chiamare Pippo. Ecco, Pippo. Mettiamo sezione C. Materia inglese, che è la materia che io insegno. Benissimo, crea. Ecco qua il mio corso. Ripensandoci, forse agli alunni della sezione C non piacerà tanto il nome Pippo, no? E forse è meglio se lo cambio, nonostante tutto c'è un limite a tutto, no? Quindi clicco sull'ingranaggio e qui lo chiamo. Oh, seriosamente? Corso di inglese. Bene. Salvo vado nel mio drive. Perché? Perché nel mio drive c'è questa cartella Classroom. Non guardate il colore, il colore l'ho messo io. Questa cartella Classroom eh, che si crea automaticamente nel momento in cui voi create il vostro primo corso Classroom. Qui dentro ci sono tutti i corsi che io ho creato. Lo apro per farvi vedere. Ecco il mio nuovo corso! Pippo! Ma scusate un attimo non l'avevo chiamato corso d'inglese. C'è un corso Pippo. No, non c'è più corso Pippo. Non c'è un corso Pippo, l'ho chiamato corso d'inglese. Allora perché qua in classroom c'è Pippo? C'è Pippo perché Pippo è un ectoplasma, ovvero il vostro Serioso corso d'inglese ha mantenuto il suo primo nome e questo manterrà il suo primo nome fino al giorno del giudizio quindi attenti quando mettete il nome a un corso pensateci molto molto bene i colleghi fantasma sapevate di avere dei colleghi fantasma in drive adesso ve li mostro torniamo a drive Qui siamo nella nostra cartella Classroom, giusto? Io ho messo una qui in quarta C, potrei entrarci anche, eh, anche da, eh, da, da Classroom, no, ma è la stessa cosa. Allora, nel corso della quarta C io ho già messo, no non è qua, ok andiamo qua, corso della quarta C. Ecco, questa è il Classroom della quarta C. Io ho assegnato in questo corso, qui vedete tante cose, per queste, questa è la copia di un corso vecchio, in realtà ho assegnato una sola cosa, cioè una sola, un solo materiale pubblicato e un compito, in realtà è un modulo, okay, che i ragazzi mi hanno già consegnato. Allora io apro il modulo, Vado in modalità di editing, quindi clicco sulla mattitina e vedo il modulo, così come è editato. Vado sui tre puntini in alto a destra e clicco su Aggiungi collaboratori. Cosa trovo? Insegnanti di inglese di quarta C? Vi dirò un segreto. L'unica insegnante in di inglese di quarta C sono io. E allora chi sono questi? Sono degli ectoplasmi. Detto un po' più seriosamente, diciamo così che quando voi create qualcosa in Drive, in Classroom, eccetera, il sistema crea eh, degli scamotage, delle copie, degli ectoplasmi per poter eh, interagire con... Eh, con eh, i, i vostri materiali le vostre creazioni nel caso voi doveste richiedere assistenza d'accordo quindi questo è eh, diciamo così eh, un indirizzo fittizio vedete che è un indirizzo no un indirizzo fittizio quindi qualcuno di un account fittizio più che un indirizzo un account fittizio che serve solo in caso di problematiche con richiesta di assistenza, d'accordo? Viene creato automaticamente, non ci sono degli insegnanti d'inglese alternativi a voi, ok? Drive, moltiplica i miei file? Allora, andiamo in Drive e creiamo un bel file, quindi andiamo, allora intanto vediamo di essere nel mio drive. Ecco, adesso sono in il mio drive e creo un file e questo file sarà un documento che io chiamo il mio documento, d'accordo, ci metto anche aaa così lo ritrovo subito, dopo capirete perché. E qui lo chiamo il mio documento d'accordo facciamo tic benissimo è stato modificato quindi io chiudo il mio documento è né il mio drive giusto perché l'ho creato io quindi se io scendo scendo scendo scendo eccolo qua L'ho chiamato AAA il mio documento per trovarlo subito, no? Perché avendo 10 milioni di documenti nel mio drive, se avessi dovuto cercare la I, ci avrei messo 5 minuti. Bene, questo è il mio nuovo documento. Facciamo un esperimento. Andiamo in documenti. Nella app documenti, quindi 9 puntini app documenti. Voilà! È anche qui! Cosa è successo? Perché è anche qui? Facciamo un altro esperimento. Il mio drive. Andiamo in recenti. Ehi là! È anche qui! Ma insomma, quanti documenti ci sono? In realtà il documento è solo uno. Tutti i file che voi create finiscono in una specie di magazzino che si chiama il mio drive. E sto parlando dei file di cui voi siete proprietari. Eh? In il mio drive sono, eh, si trova tutto ciò che create voi. Questo documento che io ho creato si può, eh, diciamo così, visualizzare da tanti posti diversi. È come se il mio magazzino, che si chiama il mio drive, avesse tante finestre. Una finestra che si chiama l'app documenti, una finestra che si chiama recenti, altre finestre, d'accordo? E da quelle altre finestre io posso finire ad aprire il mio file, che è uno. Ce n'è uno solo, d'accordo? Anche se compare in tanti posti. Se poi il mio documento è un documento importantissimo... Posso metterlo ancora in un altro posto, in un altro posto. quindi clicco col destra mouse, clicco sulla stellina, aggiungi a speciali e da adesso in avanti comparirà anche qua speciali. Questo è il posto dove voi mettete le cose che non volete perdere. Io so che non volete perdere niente, però questo è un posto per le cose veramente tanto speciali, non riempitelo, ok? Cos'è? La quarta copia del file, il mio documento? No, è una delle finestre dalle quali io posso guardare il mio magazzino, che è il mio drive dove le cose stanno. D'accordo, io spero di aver spiegato, di essere riuscita a spiegare questa cosa e di aver risolto qualche piccolo mistero. Alla prossima volta!